benvenuti sul canale di scuola in soffitta oggi voglio proporvi un'attività realizzata con cartoncino di riciclo che vi permette di creare delle tavole delle attività in stile montessoriano facili da sostituire tra loro vedremo nel dettaglio di cosa si tratta e utili per raggruppare attività dello stesso genere Iniziamo prima dalla parte tecnica, sono semplici cartoncini recuperati ai quali ho eh, praticato dei fori per poterli eh, pinzare o comunque tenere insieme. Per tenerli insieme potete utilizzare il nettapipe colorato, un nastrino di raso oppure un elastico questo è come quello delle mascherine, oppure ho trovato in commercio anche questi anelli che sono come gli anelli dei portachiavi, si aprono più facilmente e si chiudono a incastro, questo vi permette di tenere insieme alcune di queste tavole. Un'altra soluzione che mi piace molto è quella dell'album ad anelli, ce ne sono anche in formato quaderno, in questo caso voi potete inserire forando ovviamente in corrispondenza degli anelli le tavole quelle che ritenete più adatte alla fascia di età, al momento e alternarle ora vediamo quali sono le proposte ovviamente le proposte possono essere tantissime ve ne illustro alcune e vi rimando al sito squalensofittasu.com per vederne delle altre questa è la numerazione realizzata con un cordoncino e delle perline permette ai bambini di... Eh, apprendere il concetto di numero cifra quantità questa è una tavola di motricità fine i fiori sono realizzati con gomma eva ho cucito i, eh, i bottoni come parte centrale del fiore che vanno poi inseriti a incastro anche qui motricità fine Qui ancora motricità fine ma di tipo diverso, con questo cordoncino devo completare il percorso del mio bruco nella, nella mila e dovrò entrare e uscire, quindi è vero che utilizzo ancora la mano però l'attività è di infilare. E soprattutto ha a che fare con un oggetto più piccolo che è la punta del cordoncino un consiglio se non trovate un cordoncino come questo va benissimo anche un semplice filo di lana abbiate solo l'accortezza di irrobustire la punta mettendo qualche giro di nastro trasparente lo scotch in modo tale che diventi più rigida e più facile da far passare nei fori questa è un'attività di abbinamento io vedo le forme e scelgo qual è l'oggetto corrispondente ups, da abbinare sono stata attenta a non, ecco questi li ho già incastrati a non tenerli troppo distanti perché altrimenti poi si aggrovigliano quindi ne ho distinti 3 e 2 le forme sono queste, le potete realizzare voi. Io le avevo già pronte da altro materiale creativo. Sono delle forme di gomma eh, Eva, le potete fare voi col cartoncino colorato o anche con avanzi di altro materiale. E in questo caso, l'attività è di abbinamento e riconoscimento della forma geometrica. Qui abbiamo un'altra attività in cui uso ancora le mani. Devo spiegare questo eh, bottone colorato lungo il mio labirinto il labirinto non so se lo vedete bene nel video è sotto è tracciato in rosso ed è tracciato anche con un filo di colla vinilica in modo tale che passando il bottone oltre la barriera mh, sento che c'è uno scalino questa è la retina dei limoni banalmente io devo guidare il mio bottone per fare tutto il labirinto e arrivare al centro alla meta anche qui motricità fine questa è un'attività a metà tra la motricità fine e l'attività di vita naturale si tratta di creare il fiocco ho realizzato con il cartoncino questa scatola, fingiamo che sia una scatola regalo e io devo imparare a fare il fiocco è lo stesso fiocco che poi farò alle stringhe delle scarpe qui mi esercito ovviamente ci sono vari metodi per fare il fiocco a seconda della destrezza che hanno già i bambini con l'uso delle dita e della loro età quindi può essere anche utilizzato per passare dalle due orecchie di coniglio all'intreccio come avete visto che ho fatto io Un'altra proposta più semplice eh, potrebbe essere questa in cui devo sistemare i capelli di questa figura e posso decidere se semplicemente allungarli e districarli oppure per bambini più grandi posso utilizzarla per fare le trecce. I fili di lana sono a gruppi di tre in modo che mi esercito con la semplice treccia a tre fili un'altra attività che ho preparato è questa la scarpa qualcosa di simile l'abbiamo visto prima con il pacco regalo in questo caso il cordoncino era diverso come vedete ho rinforzato la punta con del nastro trasparente qui combino l'attività di infilare coordinare la mano perché ho un sopra e un sotto devo eh, riuscire anche a infilare tenendo una certa disposizione del filo deve risultare sempre così non, se invece decido di incrociarlo dovrò fare un altro movimento e alla fine eseguo il nodo della scarpa a conclusione ho lasciato un cartoncino bianco eh, eh, scusate neutro, non utilizzato perché volevo proporvi anche di creare un libro quindi questa può essere la copertina da replicare per il sopra o per il sotto in modo che diventi il libro delle attività, delle tavole delle attività un'altra soluzione oltre a quelle che abbiamo visto inizialmente io vi rimando su scuolainsuffitta.com dove ci sono tante altre proposte di tavole delle attività questo eh, tipo di esercizio è utile nella fase prescolare per imparare l'utilizzo corretto delle mani, quindi lo sviluppo della motricità fine, ma può essere utile anche nei primi anni della scuola primaria, per aiutare i bambini ad accrescere ancora di più la loro competenza nell'uso delle dita, visto che in, in parallelo stanno sviluppando la coordinazione occhio-mano, che eh, nel loro caso serve molto per imparare a scrivere prima con lo stampato maiuscolo e poi con il corsivo. Questo è tutto, grazie ancora per aver seguito uno dei miei video, buon lavoro, ci vediamo sul sito squalensofitta.com.